Oggi siamo qua per fare un altro video Allora, io come al solito non faccio mai introduzioni Cioè, la gente vede i miei video e dice Mamma, chi è questa? Come si chiama? Che minchia fa? Di che parla il suo canale? Quindi, quindi, facciamo una cosa Cercherò di essere più professionale da oggi in poi E dire, eh, buongiorno, mi chiamo Doina se siete arrivati qua per la prima volta, quindi questa è la prima volta che vedete la mia faccia, mi dispiace tanto perché oggi non so proprio mettere il rossetto, quindi il mio rossetto è andato ovunque tranne che sulle labbra. Ecco, perfetto, quindi mi dispiace che le prime condizioni che vediate siano queste, però magari mettetemi da parte, ascoltatemi e basta, ecco, um, il mio canale è iniziato parlando della mia avventura canadese, perché sono venuta in Canada quasi 5 anni fa, insomma 4 anni, e qualche mese fa, uh, per studiare, quindi io ho fatto la magistrale qua, poi sono rimasta qua, e poi ho integrato nel mio canale da un anno e qualche mese il Zero Waste, quindi se ti interessano uno di questi due argomenti, benvenuto, uh, se no... Um, mi dispiace <ride> uh, quindi oggi, di cosa parleremo oggi? oggi faremo un video sul Canada perché è un sacco di tempo che eh, mi sono concentrata molto sul Zeroes che ovviamente non è che adesso i video sul Zeroes finiranno uh, però l'altro giorno um, avevo fatto un tweet riguardo a una cosa cultural shock che mi ha sconvolto uh, la vita quando sono arrivata in Canada ovviamente uh, cultural shock uh, sono anche cioè non sono cose <coughs> per forza negative, sono delle cose che non ti aspetti perché tu sei abituato altrimenti, quindi eh, oh, mi sono assegnate alcune cose che mi ricordavo un po' dell'inizio, diciamo del, di quando sono arrivata in Canada e alcune cose mi hanno un po' non dico sconvolta così tanto, oh my god traumi, semplicemente eh, sono state cose anche positive quindi, eh, vorrei parlarvi di queste cose ovviamente... <ride> Per favore, siete gentili, perché non sono stati molto gentili sul tweet che avevo fatto io, eh, perché eh, voglio fare questo disclaimer nel dire che solo perché voi siete abituati con certe cose quindi avete una certa cultura, non significa che qualcuno che fa diversamente sia scemo in culo, è, cioè mi, mi tocca di, perché io sono comunque una persona che vive con tre culture diverse e non potrei mai dire... Che la cultura canadese valga meno, che la cultura canadese sia stupida, eccetera. Ovviamente abbiamo tutte le nostre opinioni, ci sono cose che comunque mi sconvolgono tuttora in modo negativo, però allo stesso tempo so che fa parte della loro cultura. Quindi non me la sento di dire loro non hanno ragione, io ho ragione, tutto qua. Quindi ci tengo a fare questo disclaimer: quindi se su certe cose non siete d'accordo, su alcune cose che dico, um, per favore, cioè non lo vendiamo perché questo canale è fatto di love, amore e tutto quanto tranne qualche video, ho fatto anche video contro uh, cose canadesi state tranquilli, la mia negatività è alle stelle alle volte uh, però sì, diciamo che questo video è fatto per scherzare per riderci su, su certe cose quando appunto ti trasferisci in un nuovo paese perché uh, credo che chiunque sia stato in un nuovo paese, che sia anche uh, la Svizzera che accanto all'Italia sicuramente avrà incontrato dei cultural shock nella loro vita, quindi non è... Uh... Non è bello che ci sia questo judgmental attitude, insomma, del... Oh, oh mio Dio! Ecco, quindi adesso eh, inizierò con la prima cosa di cui ho parlato su Twitter, che appunto alcuni non l'hanno presa bene. <ride> Se mi seguite su Twitter forse avete, avete capito di cosa sto parlando, però la prima cosa che mi, mi, mi ha sconvolto, diciamo, all'università è stato il fatto che si poteva mangiare in classe, si poteva mangiare e bere tranquillamente nessuno, i professori non ti dicevano niente, eh, anzi io all'inizio ero abituato molto con l'Italia il liceo che mi ha traumatizzato la vita, che non potevamo manco bere a momenti eh, mangiare figurati, dovevamo aspettare l'intervallo perché tutti i professori non facevano che dirci c'è veramente l'intervallo? Sì, l'intervallo dei 15 minuti, vabbè ok grazie mille Uh, quindi quando sono arrivata in Canada e ho assistito alla mia prima lezione, che era un martedì mattina oltretutto alle 8 del mattino, questa è stata la mia prima lezione in Canada, ho visto tutti quanti con la loro colazione tipo sui tavoli. Questa era una lezione molto grande, io ho fatto tut tutti i miei corsi sono stati uh, con... Una cosa come sei persone nella stessa classe, mentre avevo un corso che era eh, con genti di più anni, quindi erano sia quelli della magistrale sia quelli del dottorato siano, sia quelli eh, della triennale, perché diciamo che qua in Canada il sistema è un po' diverso, quindi ci sono dei corsi che magari tu devi recuperare a un certo punto per tutti i motivi. Quindi eh, eravamo tanti, quella, quella, è, quella lezione era una di quelle, eravamo tantissimi, ho visto gente tipo bere il caffè, mangiare i loro biscottini eccetera eccetera. Non stiamo parlando di eh, un panino all'aglio o di pasta al pomodoro che scherzavo ovunque, stiamo veramente parlando di cibi normali ecco. Quindi quando ho visto che la gente mangiava, anche la, il tizio in prima fila mangiava, ho detto magari non è un problema. E infatti è stato così, i professori non hanno mai detto niente l'importante era appunto che stai in silenzio, mangiavi la tua cosa senza dar fastidio agli altri giustamente quindi... quindi questa è stata una cosa positiva perché io avevo i traumi del che non potevo manco mangiarmi il mio cracker a momenti quindi ero stato molto... sono stata molto felice di questa cosa secondo me ci sono vari motivi per cui lasciano la gente mangiare uno perché hanno un po' di cuore Seconda cosa è perché le lezioni all'università in Canada durano tre ore, quindi tu sei tre ore con lo stesso insegnante. E giustamente loro comunque ti danno una pausa e eh, non, non sono bestie: ti danno una pausa a metà lezione, ti danno una pausetta di 15-20 minuti. Alle volte c'erano insegnanti che ci davano anche mezz'oretta, dipende, dipende un po' da prof a prof. C'erano anche quelli che ci solo 15 minuti. tight tight del tipo che dopo 14 minuti e 55 dovevi già stare al tuo posto. Ecco, quindi secondo me anche per questo motivo ci lasciavano un po' mangiare. Secondo motivo, a parte la lunghezza delle ore, secondo motivo è anche il fatto che non sempre le lezioni erano messe in modo che uh, corrispondessero col pranzo magari, quindi alle volte noi avevamo lezioni da mattina a sera magari non avevamo neanche l'ora di pranzo in mezzo. Um, quindi ti toccava un po' mangiare lezioni, allo stesso tempo voi direte, sì vabbè però se voi mangiate, anche il prof poteva mangiare, ma chi gli dice niente? Cioè il prof poteva mangiarsi tutto quel che voleva, e infatti alle volte quando facevamo presentazioni, perché tante lezioni, eh, qua in canto, giustamente io ho parlato già del metodo di studio, ma tante lezioni eh, si basavano molto sulle presentazioni, sulle cose, su progetti, eccetera, eccetera, quindi alle volte eh, quando la persona presentava, giustamente tu non facevi niente, non dovevi prendere appunti, dovevi solo ascoltare, quindi quello era il momento in cui approfittavamo per mangiare, ma anche il professore, cioè, se il professore vale a mangiarsi un panino nessuno diceva niente quindi questa è una cosa che io ho trovato mi è stato un po' scioccante all'inizio ma allo stesso tempo ho detto che bello! Quindi alle volte, soprattutto alle lezioni delle 8 del mattino, era molto bello arrivare in classe e dire anche se non ho fatto colazione posso mangiare la colazione adesso. Perché comunque bene o male riuscivo a prendere i miei appunti, riuscivo ad ascoltare e cercavo di non mangiare magari nel momento in cui c'era da rispondere alle domande. Ecco, eh, cercavo di trovare i momenti migliori. Non è mai capitato che qualcuno venisse interrogato con la bocca piena. Ecco. Quindi questa è una cosa molto, molto, molto positiva. Quando ho scritto questa cosa su Twitter tantissimi sono stati che ficcata, altri mi hanno detto che da loro è normalissimo fare così, altri mi hanno detto che ci sono stati prof orribili nella loro vita che hanno incontrato un po' come me, che non li hanno mai lasciato fare questa cosa e altri invece mi dicevano "ma io lo trovo maleducato. Vabbè, ok, va bene, per loro non è maleducato, quindi se lo lasciano fare, significa che per loro va bene così. È tutto qua. Seconda cosa che mi ha sconvolto con la vita uh, è il fatto che qua in Canada la gente non sa, um, sa dell'esistenza dei fazzoletti a pacchettino. Allora, qua sto esagerando, ovviamente. I fazzolettini nel pacchettino, quelli soliti a cui siamo noi abituati, e qua costano un fottio di soldi, ma un fottio per sei Pacchettini tu, tipo, spendi una cosa come boh tipo 5 dollari, cioè una ladrata. Quindi io quando sono arrivata in Canada sono stata un po' sconvolta da questa cosa, ho detto ma la gente non si soffia mai al naso, io adesso ovviamente vi ho già parlato, uso i fazzolini riutilizzabili, però in casa mia ho ancora queste scatole di Kleenex, uh, Kleenex sarebbe il brand, in realtà è uno di, quei, <ride> uno di quelle parole che è iniziato a essere utilizzato nonostante questi non siano Kleenex, ma le Kleenex è la marca, ma vabbè i dettagli, chiamiamoli Kleenex. Tutti qua in Canada hanno questi ovunque in casa, ovunque e la cosa che è stata scioccante per me è stato che ho visto questi cosi, eh, la gente se li portava dietro, cioè i miei compagni di classe arrivavano in classe quando erano raffreddati con due di questi e si soffiavano il naso ovunque <ride> e um, quindi si sì, andavano in giro con questi con questa andano in giro, cioè loro non, non hanno mai, non, non ho mai visto una persona che usasse i fazzolettini, quelli piccolini, eh, ho visto tanta gente usare colori riutilizzabili, che è una cosa bellissima, eh, però nel senso, come fai ad andare in giro con questa? Cioè, ma con questa va in giro? <ride> Quindi sì, io vedevo al mattino e ho detto, ma quanta voglia hai di portarti questa cosa quando esistono i fazzolettini piccoli, però poi appunto dopo ho capito che siccome questi, mh, tipo io per esempio, quando li compravo, Uh, compravo tipo 12 scatole così che hanno una cosa come 100 o 200 fazzolettini dentro e li pagavo una cosa come 8 dollari per 12 scatole 12 scatole ti durano un sacco proprio quindi diciamo che ovvio è ovvio che convincono di più rispetto a quei pacchettini di merda ecco uh, e, quindi, e in Italia invece è il contrario i pacchettini costano meno e questi invece costano tanto quindi uh, questo è infatti mia madre mi ha rubato tipo Tre scatole così per portarsele in Italia. Sì, quello è stato uno dei cultural shock che io sono stata più sconvolta all'inizio, ma poi informandomi e vedendo i prezzi ho capito anche il perché. Solo che veramente quanta voglia hai di portarti dietro questo mega scatolone. Eh, dietro. Sì. Scusate che mi tengo, mi tengo il, il telefono qua, però ogni tanto mi dimentico. Un'altra cosa è. Adesso non mi fa più ridere perché. Ehm... E giustamente sono passata al Zero Waste adesso mi capirete il perché però la prima volta che ho visto questa cosa ero tipo ma perché? ma questa gente non ha una bottiglia non, non, non ha una tazza un, un qualcosa un giorno ho visto sull'autobus un tizio che aveva un barattolo tipo grande così questo stiamo parlando dei primissimi mesi che ero in Canada e eh? non stiamo parlando di adesso adesso non mi sconvolgerei più uh, aveva allora, un barattolo tipo quasi grande così pieno di caffè ehm... <ride> um... E niente, lui era tranquillissimo sull'autobus, che se lo stava bevendo tranquillamente, un'altra volta, eh, siccome era sempre lo stesso autobus che prendevo quel giorno, vedevo quasi sempre le stesse persone, l'altra volta l'ho visto con questo, ma pieno d'acqua. Um, e quindi la mia domanda era sempre tipo ma questa gente non ha una bottiglia <ride> um, e questa cosa mi ha un po' sconvolta perché ero tipo, ma perché la gente va in giro con barattoli? adesso invece io sarei una di quelle che andrebbe tranquillamente in giro con un barattolo pieno di caffè perché magari non sa dove la sua tazza riutilizzabile. Uh, quindi questa cosa mi fa ridere e ricordarmela adesso uh, vedendo appunto anche il mio percorso Zero Waste no? uh, però quando ho visto questa roba mi sono un po' sconvolta perché per me i barattoli erano quasi... Um, cioè i barattoli sono diventati un po' più aesthetic adesso col zero waste, anche c'è cioè, da dire anche questo, che i barattoli adesso sono diventati una cosa tipo oh my god barattoli, mentre prima io avevo questa concezione di barattoli un po' porace, tipo mia madre che si teneva ogni barattolo della marmellata e ero sempre ma mamma ma perché fai queste cose, ecco vedi mia madre era più zero waste di me ancora prima e um, quindi questa cosa mi ha fatto sempre ridere mi ricordo tuttora di questa cosa che mi fa ridere perché anche io una volta sono andata in giro con il barattolo con, con il caffè perché diciamoci la verità ok, questo è grande però i barattolini piccoli, quelli normali ti metti dentro il caffè ci metti il tappo perfetto cioè è una tazza perfetta cioè non so, non so però sì, quando avevo visto questa cosa mi è venuto molto da ridere e ma perché la gente fa così? Ma Perché siete così weird? Un'altra cosa sempre riguardo all'università è il fatto che qua ci, co, con gli insegnanti ci si dà del tuo, anzi ci si chiama per nome. <ride> uh, questa cosa è stata molto difficile per me da accettare perché io venivo, mi stiamo parlando, ma uh, adesso gli italiani avranno un infarto, se, se, se c'è un professore italiano che mi guarda è tipo tachicardia mille. Uh, però uh, qua non si dà del lei non si dà del lei nemmeno all'inizio quando conosci una persona io infatti all'inizio quando conoscevo chiunque fosse più grande di me io davo del lei anche i genitori di lui davo del lei e fin da subito ti bloccano, ti dicono wow, wow, wow, wow, wow, wow non darmi del lei ma come osi questo credo sia, è un fattore culturale giustamente noi veniamo da una realtà in cui ci si deve dare del lei absolutely, cioè addirittura il tizio dei 16 anni mi deve dare del lei a me ma addosso sono santa, no non sono molto d'accordo con questa cosa infatti io ho preferito molto questa cosa del io capisco che il dare del lei è comunque un segno di rispetto e ci sta ma non è che se dai del tuo a una persona significa che sei un irrispettoso da merda cioè questa è un po' la mentalità che abbiamo noi in Italia eh, questa è una mia opinione potete essere d'accordo, non potete non essere d'accordo um, ma soprattutto con il rapporto tra gli insegnanti una cosa è dire, vabbè, conosci una persona che è sconosciuta uh, che all'inizio giustamente gli dai del lei e ci sta assolutamente ma dopo un po' se um, hai un rapporto comunque con questa persona è bello che ci si possa dare del tu, non lo so, io la vedo un po' così, eh, ma, son ma anche su questa cosa tantissimi sono molto in disaccordo con me perché l'avevo scritto anche su Twitter questa cosa, va bene così, non importa, non dobbiamo tutti pensarla uguale, però io eh, ho apprezzato tantissimo questa cosa che il rapporto con gli insegnanti era molto cioè, ci si dava del tu, eh, ci si chiamava per nome, cioè, mi è stato molto difficile però vi dico, dopo tutti quegli anni in Italia in cui davo del lei pure al mio gatto, a momenti. Mi era molto difficile un, un insegnante mio, universitario, che vabbè, um, chiamarlo per nome, ero tipo no, no, no, no, no, no niente, mi hanno, mi hanno forzata, mi hanno detto mm, smettila di darmi del lei, perché secondo me per loro il darle del lei è un po' come chiamarli vecchi <ride> e loro non amano questa cosa, anche i miei colleghi più vecchi al lavoro se io gli davo del lei erano tipo ma come osi, ma come osi, ecco. Quindi eh, questa cosa del dare del tu diciamo che eh, ha migliorato anche i rapporti con gli insegnanti, quindi tu ti sentivi molto più, ti sentivi meno, come dire, ehm, avevi quasi meno timore del tuo insegnante non dico che adesso siccome ci si dà del tuo allora io bro uh, che ficata no semplicemente ci si dà del tuo ci si chiama te per nome ci si rispetta ugualmente però è molto bello perché ci si sente un po più vicini uh, vedi gli insegnanti da un'altra prospettiva quindi non li vedi come oh mio dio questi titani che mi vuole un po' ciao ma li vedi come mh, più persone non so come spiegarmi cioè li vedi un po' più umani ecco uh, quindi questa cosa mi ha scioccata molto all'inizio ma dopo ho apprezzato tantissimo io il rapporto con gli insegnanti in Canada ma che chef proprio, cioè non, bellissimo, bellissimo, e secondo me partiva proprio da sta roba del dare del tu, chiamarli per nome. Uh, non c'era questo timore di scrivere le email agli insegnanti, e dire, oh mio dio, adesso diranno che non sono stata formale abbastanza. No, io ovviamente scrivevo sempre e comunque uh, email formale, tutto quanto, e loro ok, from iPhone. <ride> Um, però sì, quindi diciamo che il rapporto con l'insegnante è stato adorabile, qua in Canada ho adorato e secondo me anche l'esperienza della magistrale con il Canada è stata positiva anche per questo motivo, uh, vi dico perché vi dico che in Italia una nostra prof, uh, lei odiava il, il salve, cioè se tu dicevi salve nell'email non ti rispondeva <ride> e con questo ho detto tutto, um, quindi sì, questa è stata una cosa molto shock Molto pesante, io devo dire, uno forse dei peggiori, però allo stesso tempo mi sono abituata a un certo punto, quindi adesso comunque do del lei a primo impatto anche al lavoro. Adesso, sai, eh, sapete, cioè, mm, do, cerco di dare del lei, ma allo stesso tempo, il mio capo, tipo, fin dal, fin dal colloquio, mi ha detto: mm, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ok, non sono così vecchia. Quindi, secondo me è proprio una questione che si sente vecchi se un vecchio se livelli da lei. Un'altra cosa sono stati i trasporti. Allora, eh, qua i mezzi di trasporto, allora, prima di tutto, negli autobus tu entri sempre dalla porta davanti e passi sempre il tuo abbonamento. Quindi, così diciamo che eh, ci si rispetta sempre eh, il pagare gli abbonamenti, ecco. Eh, quindi tu in, in in l'autobus devi sempre, in, sempre uh, fare la fila quindi praticamente come funzionava alla fermata tu arrivavi e c'era già una fila quindi se tu eri il primo che arrivava ti mettevi primo se c'era un'altra persona che arrivava dopo di te si metteva dietro di te quindi quando l'autobus apriva la porta principale nessuno si fiondava come delle bestie cioè si faceva uno ad uno tranquillamente e tutti rispettavano la fila questa cosa è stata sconvolgente perché io ero abituata con con l'Italia e sappiamo bene come funziona là uh, e quindi questa cosa mi ha un po' sconvolta non per il fatto che dovessi entrare solo dalla porta uh, come si dice, anteriore uh, non, non mi dava fastidio cioè avevo sempre il biglietto, non è quello ma il fatto che tutte rispettassero la fila quindi alle volte, nelle ore di punta tu vedi questa gente che ci sono tipo una cosa come 50 persone e stanno tutte in riga, tutte in riga, manco fosse la lezione di educazione fisica, cioè una cosa meravigliosa, io sono sconvolta, io sono tuttora sconvolta, è una cosa che non mi abituerò mai a questa cosa, a questo rispetto, a questo rispetto delle file, quindi io spero solo che succederà così anche al concerto a cui devo andare, che la gente rispetta la fila così come gli autobus sarebbe un sogno. Sogno, sogno. Un'altra cosa connessa all'autobus è l'autista, eh, Quando tu entri dici sempre buongiorno, lui ti dice buongiorno, ci saluta, ci si passa l'abbonamento. O eh, quando abitavo a Sherbrooke mostravo semplicemente la mia carta perché a Sherbrooke non pagavo i mezzi. Ehm, quindi mostravo semplicemente la mia carta da, da studente e giustamente eh, quello bastava. Eh, è la cosa con le autiste che sono sempre più una gentilezza pazzesca. Cioè, a parte, vabbè, io vi ho già parlato comunque dei canadesi che sono molto gentili. Eh, gentili insomma uh, solito stereotipo canadese comunque sì, sono persone molto gentili ma gli autisti sono delle persone adorabili io uh, questa cosa non mi abituerò mai a ancora perché ogni volta che entri in autobus sono yeah, uh, uh, yo, ciao, buongiorno sono sempre felici e io non so di che droga se fanno però sono sempre gentili, sempre cordiali, se ti chiedo informazione sono sempre là che ti dicono, ti fanno, ti spiegano tutto quanto, cosa che in Italia se tu osi dire, oh, "Scusi sì, signore dove devo scendere? Dico, ah, oh, che paleo! E poi oltretutto anche la gente quando scende dall'autobus dicono sempre grazie, arrivederci, lo dicono l'autista. quindi trovo che questa cosa sia molto carina perché giustamente i poveri autisti onestamente non è che facciano il lavoro più facile del mondo perché stanno se sempre a guidare, io sclererei male a guidare 8 ore al giorno onestamente 8, 9, 10 eh, quindi è molto carino che ci siamo fatti questo rispetto eh, sia dei passeggeri, sia dell'autista verso i propri passeggeri appunto tu scendi, eh, ci si dice ciao, grazie, uhu, eh, ecco, tutto molto bello quindi sì, questo, anche questo è stato uno dei cultural shock eh, più scioccanti perché, perché anche là ho detto wow, wow, l'educazione in questo paese è top, eh, ecco allora, eh, io avevo l'impressione che questo video sarebbe stato cortissimo perché avevo una lista di 5 cose a caso eh, e niente, ho belaterato come al solito quindi chiudo il video qua però se vi piace questo tipo di video eh, penserò un attimo ad altre cose che mi hanno sconvolto la vita ma magari anche altre cose tipo un po' più un po' più deep tipo lingua, cibo i posti, sì, ne avrei molti altri sì, effettivamente ne avrei tanti altri quindi magari farò una, una seconda parte se ve va eh, noi ci vediamo la prossima volta ciao